L'ho trovato molto interessante e anche se sono riflessioni amare è bene conoscerle. Forse ci voleva un pochino più tempo perché il problema veramente di fondo eh, su che cos'è la democrazia non è stato affrontato, è stato affrontato in maniera parziale. E noi stiamo vivendo questo periodo che si sta lanciando questa idea, la democrazia del basso arriva dalla rete senza una riflessione vera. Io suggerisco a tutti di tornare a leggere eh, non so, i filosofi greci perché parte da lì il discorso sulla democrazia. Oggi abbiamo avuto un tema scottante, direi che è stato preparato bene, nel senso che il problema politico della democrazia dal basso, che vabbè non esiste ancora perché non la vogliono far esistere, poi dopo quando la mafia ha i seggi, come ci è stato detto ultimamente, sarà sempre più difficile averla.